Gli anziani italiani, fragili come i bambini, oggi sono i milioni. Come le stelle nel cielo. E hanno tanti ricordi, ma poche illusioni. E se vanno a dormire, hanno sempre il Vangelo. Chi sta al paese, chi vive in città, i lontani, i strati passanti, chi la vende nuda, la sua proprietà, chi è se viziato, lavoraci badanti, gli anziani italiani sono pieni di cani, chi ancora i milioni e chi è senza pensioni, e se i giovani anziani fanno male le mani, non possono accendere la televisione, ah ah ah. Ah, ah, ah ah, ah, ah, forza gli anziani, sordi come campane, qualcuno non parla, o non ha mai parlato, e c'è chi non ha, neppure un pezzo di pane, oggi ruba per fame al supermercato. Poi lo vedi in salita, fatica ed arranca, col passo pesante, pensa al conto corrente. Quanto è dura la vita, se la devi a una banca, stavolta gli anziani non ne vengono fuori. Ah, ah, ah. Tramonti, non ti torna nei conti, chi invoca i suoi santi, paga limo e si pente. L'anziano qualunque, ma nemmeno ti sente, con figli e nuore da mantenere. L'anziano italiano può nemmeno morire, e fino a cent'anni dovrà ancora sudare, dovrà bere un bicchiere di lacrima amare, e riuscirà a pagare il suo pegno d'onore. L'onore non è, no no, oh no, l'onore non è. E dove l'onore a sentire morire il cuore dei vecchi tenuti di fuori e lontano dagli occhi per notare a guardare?